Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e in questo breve video voglio farvi vedere come poter probabilmente, e sottolineo probabilmente, migliorare le performance eh, del vostro assetto corsa competizione, quindi andare a guadagnare, a guadagnare qualche frame per secondo in più e sempre probabilmente guadagnare in nitidezza, chiarezza e performance per chi ha la fortuna di avere un casco di realtà virtuale e nello specifico gli Oculus Rift. Prima di continuare voglio fare un particolare ringraziamento a quegli amici che mi hanno suggerito, anzi a uno in particolare che mi ha suggerito eh, questo file, non vuole essere nominato, quindi lo ringrazio, sa so benissimo di chi sto parlando. E per avermi appunto suggerito questo file e avermi dato modo di poter fare questo video qua una doverosa premessa ragazzi è che prima di fare qualsiasi tipo di modifica vi consiglio assolutamente di fare un backup dell'unico file che andremo a modificare e che non mi ritengo assolutamente responsabile di danno o qualsiasi cosa per quanto riguarda il vostro computer o il, il gioco assetto corsa competizione quindi se fate questa modifica lo fate a vostro rischio e pericolo che sia chiaro d'accordo? quindi fatta questa dovuta premessa se volete provare a fare questa modifica bisogna innanzitutto andare a scaricare il file che vi ho, eh, vi ho lasciato il link in descrizione attenzione però non possiamo garantire un miglioramento per forza di performance perché per quanto mi riguarda io ho ottenuto soltanto un miglioramento in termini di visione grafica, diciamo, di quello che è un po' il dettaglio. Per quanto riguarda le performance, per quanto riguarda la mia configurazione hardware non ho notato questo tipo di miglioramento sia per quanto riguarda la realtà virtuale sia per quanto riguarda giocare a schermo singolo però quello che ho notato è che si vede meglio dettagli, a livello di colore e dettagli si vede meglio quindi io sono quello che è stato sono stato diciamo più sfortunato rispetto a chi ha, ha avuto invece veramente un incremento quasi del 20% di performance sia a schermo sia con il casco di realtà virtuale Oculus quindi ve lo ripeto dipende dalla vostra configurazione tutto qua quindi ragazzi eh, tentare non costa niente se fate le dovute eh, diciamo i dovuti backup eh, c'è la possibilità anche di, di che sia appunto reversibile e senza problemi quindi non è nulla di complicato però ricordatevi non mi ritengo assolutamente <ride> responsabile se succedono casini sul vostro pc allora prima operazione da fare scaricate il file dal link in descrizione poi andate su risorse del sistema c o il vostro disco principale, utente, il vostro nome utente e qui dovreste ritrovarvi questa eh, benedetta cartella che si chiama data Se non la vedete dovete andare sulle opzioni della cartella andate su visualizzazione cercate visualizza cartelle e file nascoste ora qui io ce l'ho in francese ma insomma in italiano lo trovate e a questo punto quando confermate dovreste ritrovarvi questo tipo di cartella app data ci cliccate due volte quindi su local quindi su ac2 che vuol dire assetto corsa eh, 2 quindi saved perché ce n'è una sola e quindi config a questo punto scegliamo windows no editor e vi ritrovate con questi file qua il file in questione da sostituire è l'engine.ini che si trova qui dentro e che diciamo vedete che è piccolino cioè c'è poca roba dentro quindi cosa facciamo? clicchiamo una volta oppure semplicemente lo selezioniamo facciamo F2 prima dell'estensione .ini mettiamo hold d'accordo? e il file che abbiamo scaricato io ce l'ho qui eccolo qua engine mode, ma lo rinominiamo io ve lo metterò con il nome originale eccolo qua questo qua semplicemente lo andiamo a mettere qui dentro taglia incolla e guardate che cosa c'è in più in pratica qui viene a modificare un po' quello che è l'engine adesso basta chiudere e avviare assetto forza, io il confronto sul mio PC personale, sono onesto con voi, non l'ho messo, non, non l'ho fatto perché non c'è questa differenza. Però questo amico mio eh, mi ha inviato un, un video dove si vedono le sue impostazioni sono in 4K Ultra e vedrete la differenza tra attivo e non attivo. Ovvio non ha potuto registrare quello che vede su Oculus Rift ma me lo garantisce sia lui che altre 2-3 persone che lo utilizzano. Quindi eh, provare non, non costa nulla. E così vedrete le differenze con uh, questo file modificato o meno, tenendo conto ragazzi che ci sono almeno 10-15 frame per secondo che sono persi durante la, la registrazione. E tenete conto che durante la registrazione ovviamente c'è la compressione del video che viene fatto. Quindi ragazzi spero che questa chicca vi sia piaciuta, attenzione fate sempre il backup come ho fatto io, se non dovesse funzionare basta eliminare il file che avete scaricato dal link in descrizione e andare a rinominare il vostro file non è nulla di complicato e poi se non funziona ragazzi basta andare su uh, Steam uh, e andare a fare il controllo dell'integrità dei file e lui ristalla tutto, quindi non è tutto sto, sto, sto pericolo diciamo, per quanto riguarda il forza competizione, quindi ne ringraziare nuovamente questo mio amico che non vuole essere nominato di avermi segnalato questa chicca, se il video vi è piaciuto non esitate a lasciare un like, eh, lasciatemi un commento, fatemi sapere se avete ottenuto performance o meno e magari anche con la vostra configurazione hardware per vedere quali sono le componentistiche che eh, eh, diciamo gradiscono questo tipo di modifica. Non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito e noi ci vediamo prestissimo da Fabris e tutto, ciao!